Qui vedete una foto del 1944 quindi siamo andati molto avanti e vediamo cos'è diventato Auschwitz. Adesso non investiamo altro tempo per parlare della storia delle baracche, della ex caserma, del campo per prigionieri sovietici, di vari aspetti insomma nella stratificazione di Auschwitz. Andiamo intanto a come organizzano quindi quello che adesso abbiamo tutti in testa quando si parla di Auschwitz, cioè lo sterminio. Vediamo sulla foto eh, aerea però il fatto importante che Auschwitz non è un campo ma è una rete di campi. Lasciamo per tutta questa rete di sottocampi, esistevano decine e decine di sottocampi minori dove veniva sfruttata la manodopera dei prigionieri, affittati e pagati dai datori di lavori guardiamo i tre campi principali in italia si parla quando si parla di auschwitz spesso di primo levi quindi cominciamo dal campo auschwitz 3 voi vedete sulla foto qui una grande zona qua vedete una strada con questa zona, che è tutto fabbrica chimica della Ige Farben, e qua vedete una piccola zona che è il campo Auschwitz 3, cioè questo è il campo dove è stato prigioniero Primo Levi. Vedete qui sopra il, un altro grande campo che è Auschwitz 2, e vedete qui in piccolo un, aus, un campo con meno superficie occupata, appunto, il campo di Auschwitz I. Se guardiamo la mappa di oggi vediamo qua ancora il grande, la grande fabbrica che tuttora fabbrica chimica è, vediamo qua il luogo di memoria di Auschwitz II Birkenau e vediamo qui il luogo di memoria di Auschwitz I, il campo iniziale. Avvicinandoci perdiamo Auschwitz 3, ma vediamo bene qui Auschwitz 2, Birkenau, il campo di sterminio, e qui Auschwitz 1, il campo di concentramento. Parlando di Auschwitz, normalmente si visita Auschwitz 1, il campo di concentramento, e Auschwitz 2, il campo di sterminio. Non si visita la fabbrica chimica non è visitabile, è una fabbrica attiva, non è un luogo di memoria. E guardando però la mappa del sito oggi, vedete che qua è ancora la zona della fabbrica chimica e questa è la zona che era urbanizzata per il campo Auschwitz III dove stava Primo Levi che adesso ospita esattamente negli stessi luoghi delle baracche nel dopoguerra, per motivi di povertà, i locali, un tempo espulsi, tornati sulle rovine delle loro case, abbattute, utilizzate poi la zona per vari campi, ricostruiscono case esattamente nello stesso luogo, quindi di Auschwitz III, inteso come campo di primo Levi, praticamente rimane nessuna traccia, comunque nessun luogo di memoria esistono pochissime piccole tracce, esiste ancora una baracca in piedi, esistono diversi piccoli bunker e da pochissimo tempo è stata ritrovata una baracca e questa porta che Primo Levi, in Se questo è un uomo, descrive così. Il lavatoio è un locale poco invitante. È male illuminato, pieno di correnti d'aria, e il pavimento di mattoni è coperto da uno strato di fanghiglia. L'acqua non è potabile, ha un odore disgustoso, e spesso manca per molte ore. Le pareti sono decorate da curiosi affreschi didascalici, vi si vede ad esempio lo heftling buono, cioè il deportato buono, effigiato nudo fino alla cintola, è nato di insaponarsi il cranio, ben tosato e roseo, e lo heftling cattivo dal naso fortemente semitico e dal colorito verdastro, il quale tutto infagottato, negli abiti vistosamente macchiati col berretto in testa, immerge cautamente un solo dito nell'acqua del lavandino. Sotto al primo sta scritto Zobisturain, «così sei pulito» e sotto al secondo «so tu ein» «così vai in rovina». Quindi c'è stato questo ritrovamento clamoroso, poco conosciuto, della porta che descrive Primo Levi, eh, con la scritta «così diventerai pulito» eh, la porta d'ingresso per, se vogliamo chiamarlo, bagni del campo di Monovice. Quindi, ci sono alcuni eh, tentativi adesso di dare più visibilità anche agli altri campi di lavoro e non al campo solo di Auschwitz I di concentramento, Auschwitz II di sterminio, ma anche agli altri campi in particolare, importante forse per i visitatori italiani, il, se vogliamo chiamarlo, il campo di premio Levi, cioè Auschwitz III, campo di lavoro. Invece avrete sicuramente una visita molto più differenziata agli altri due campi. Il campo 1 e delle volte viene chiamato campo principale, campo madre. Io preferisco campo 1 perché è cronologicamente il primo, ma non è il più importante né come numero di prigionieri né il più importante come caratteristico del luogo Auschwitz, come luogo dei crimini tedeschi e nazisti. Questo sarebbe Auschwitz II, quindi chiamare Auschwitz I il campo madre o il campo principale è un po' fuorviante Auschwitz I è un campo di concentramento, come, negli altri campi di, come in tanti altri campi di concentramento, all'ingresso abbiamo la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, in quanto questo era il concetto di rieducazione di cittadini ariani con idee antinaziste, quindi il programma di un campo di concentramento. Cinicamente si potrebbe quindi parlare di un normale Attenzione, molto con le virgolette, campo di concentramento. Viene quindi aperto poco tempo dopo l'aggressione alla Polonia come luogo dove, dal punto di vista nazista, rieducare gli elementi della resistenza polacca antinazista contro l'occupazione nazista tedesca. Secondo momento diventa chiaramente anche un luogo, perché il periodo con la guerra che cambia il ruolo, che hanno tutti i campi di concentramento, anche quelli in Germania, diventa luogo di sfruttamento, e eh, non solo luogo di rieducazione. Ogni detenuto deve diventare operaio, in quanto sempre più operai tedeschi stanno diventando soldati, mancano nelle loro fabbriche in quanto soldati, e quindi vengono sostituiti da milioni di deportati da tutti i paesi aggrediti. Il campo 1 è quindi campo di concentramento, è famoso per la scritta di ingresso, è famoso in Polonia in quanto santuario, direi quasi, della resistenza resistenza spesso molto cattolica, polacca. Su questo graffiti vedete anche eh, Maximilian Kolbe, il sacerdote che nel 1941 si offre in cambio a un altro prigioniero condannato a morte, quindi eh, per sentimento cristiano va incontro alla morte regalando in questo modo il la vita a un altro deportato, padre di famiglia. Quindi per le politiche della memoria polacche questo luogo è molto molto importante. Auschwitz I è il luogo della resistenza polacca. Fino a 15 anni fa molte visite guidate si fermavano qui, Auschwitz I. Tutto quello trovato ad Auschwitz II, le prove materiali del crimine, le montagne di occhiali, le montagne di capelli umani, le valigie, tutto questo, le prove materiali dello sterminio, trovate ad Auschwitz II, esposto ad Auschwitz I. Quindi vi potrebbe portare nella direzione sbagliata, cioè pensare che appartengono a quello che è successo ad Auschwitz I. No. Ad Auschwitz I sono successi tantissimi crimini, tante cose gravissime, tante cose orrende, sono morte migliaia e migliaia di persone innocenti, ma lo sterminio non si è svolto ad Auschwitz I lo sterminio si è svolto ad Auschwitz II Birkenau.